da tantissimi anni le isole greche sono una meta molto ambita per celebrare il proprio matrimonio civile in primis poi c'è santorini che è l'emblema dell'isola romantica dove contrarre il proprio matrimonio ma quali documenti occorrono per sposarsi in grecia e quanto ti può costare un matrimonio in Grecia prima di parlarti di queste cose ti ricordo che mi puoi seguire sui miei canali social Instagram o Facebook cercando i risviaggi Legnano e mi raccomando di iscriverti al mio canale Sigla! Ciao, sono Iris, titolare dell'agenzia Iris Viaggi, specializzata da anni nell'organizzare matrimoni all'estero, rinnovi delle promesse e anche viaggi di nozze. Le svariate isole greche sono delle ottime mete per poter celebrare il proprio matrimonio eh, civile che abbia poi validità anche in Italia. La principale, ti dico, è Santorini, è quella più richiesta, seguita poi da Micono Secreta, per questo motivo è molto importante, secondo me, che se veramente hai idea di organizzare il tuo matrimonio civile a Santorini, è meglio che ti muovi almeno un annetto prima, proprio perché è una meta tanto richiesta e le location, diciamo, belle, particolari, dove puoi celebrare il proprio un matrimonio, sono limitate e vanno a ruba, ovviamente. I documenti richiesti eh, per potersi sposare in Grecia sono la copia del passaporto, la ehm, copia del certificato di nascita e quella di stato libero. Se poi una delle due eh, persone è stato precedentemente sposato è anche richiesto eh, l'atto di divorzio tutti questi documenti devono essere tradotti legalmente in greco perché poi la cerimonia avviene davanti a un ufficiale che parlerà o greco o anche inglese per questo motivo è molto importante anche sapere un pochino l'inglese viceversa se non lo pratichi non lo parli non ti preoccupare perché si può avere anche un Traduttore che ti assiste e ti aiuta durante la cerimonia questi documenti poi devono essere inviati in comune in Grecia dove appunto viene poi confermata la data in cui ti vuoi sposare diciamo che un pacchetto normalmente che comprende servizi di traduzione assistenza organizzazione tasse locali celebrante e un minimo un pacchettino di per esempio decoro della location una torta un bouquet per la sposa, un boutoniere per la sposa più o meno il costo si aggira tra i 2000 e i 2500 euro in su a questo ricordati che ovviamente devi aggiungere tutto il costo che avrai per il viaggio quindi il volo più insomma il pernottamento se poi eh, dopo hai anche degli invitati ovviamente anche devi pensare a questi prezzi se ti è piaciuto questo video mi raccomando mettimi un like e ricordati anche di iscriverti al mio canale. Per tutte le informazioni puoi comunque scrivermi qui sotto o via mail a infochiocciolagrisviaggi.com A presto, ciao!